Buonasera a tutti per essere venuti eh, a questa serata molto interessante eh, che vede la presenza di Monia Benini che ci illustrerà eh, i contenuti del suo ultimo libro, La guerra dell'Europa. Vi dico, intanto, io sono Giovanna Consano, faccio parte del comitato per i cittadini di Certosa che insieme a Andrea Brina della società eh, di Certosa. E ha organizzato questa serata. E siamo molto, molto interessati a quello che Moni sta per dirci, perché ha fatto un lungo lavoro di ricerca su, eh, sui fatti che riguardano il tema più importante di questo periodo, degli ultimi, ultimi almeno due o tre anni, anche se è un, tema, è un problema che si è sviluppato a partire da molto tempo prima ecco. ed è il problema della crisi economica e di quello che ha significato per alcuni paesi dell'Europa in particolare per la Grecia lei conosce profondamente il problema conosce profondamente la situazione greca e questa sera ci, ci racconterà appunto i contenuti del suo libro e ringrazio oh neanche, non so se vuole cominciare a parlare dicevo a il microfono Grazie a tutti, grazie per essere qui presenti, grazie a chi mi ha ospitato questa sera, eh, grazie per aver avuto voglia di affrontare un tema di questo tipo, perché comunque al di là del fatto che si tratta della presentazione di un libro, ci sono come dire un po' di argomenti, un po' di temi che non avvicinano certo, cioè non invogliano a, a sentirne parlare, quando si parla di crisi, quando si parla di economia, come dire, ognuno già fa i conti nelle proprie tasche e sentire informazioni, avere altri dettagli, insomma non è uno di quegli argomenti che invogliano. E tuttavia, e tuttavia mi sembra giusto fare un po' di informazione. Un po' di quell'informazione che non trovate nelle televisioni, non trovate scritte sui giornali. Perché pensate, la guerra dell'Europa come libro nasce da un mio viaggio fatto in Grecia, proprio per verificare l'incongruenza, la differenza che c'era fra ciò che ci veniva detto per TV e ciò che invece mi mandavano conoscenti, amici che abitano ad Atene, attraverso email, attraverso documenti, attraverso foto, e trovavo una differenza profondissima. Mi sembrava impossibile che la situazione fosse tanto drammatica e in Italia non ci fosse una parola. Per cui ho deciso di partire, proprio convinta di voler fare un reportage, interviste in mezzo alla gente, interviste a chi lavora negli ospedali, interviste ai docenti, ai professori, alla gente comune incontrata per strada, ai rappresentanti di sindacato, ai rappresentanti di movimenti, dell'associazione, ed uno spaccato di un paese che è a dir poco drammatico. Arrivare in Grecia nel 2012 ha significato fare i conti con un... Con un paese dove sembrava vigesse il coprefuoco la gente triste, schiva in una capitale come quella greca dove abita circa metà della popolazione ovvero circa 5 milioni di persone trovare decine di migliaia di persone che vivevano all'aperto all'interno dei parchi coperti da scatoloni o da quei vestiti che erano riusciti a salvare da casa era impressionante ed era ancora più impressionante capire perché quella gente si trovava a vivere nei parchi. Intere famiglie, genitori, figli, i nonni. Perché? Perché le banche si erano portate via la loro casa. Per quel meccanismo che conosciamo anche in Italia, per cui quando si contrae un mutuo prima si paga l'interesse e poi il capitale della casa. Se per qualche ragione, o perché si perde il lavoro, o perché aumentano le tasse, o perché qualcuno resta disoccupato in famiglia, non si riesce più ad essere regolari con il pagamento della rata del mutuo, le banche intervengono. Il tipo di intervento che hanno è quello di portarsi via l'immobile, poi comincerà la causa per l'eventuale risarcimento della parte coperta, ma intanto il bene è già andato. Arrivare in Grecia nel 2012 significa vedere una realtà dove gli ospedali chiudono, non hanno farmaci, non hanno attrezzature e se una persona deve arrivare in ospedale perché ha necessità di un intervento deve farsi accompagnare da dei parenti o degli amici che siano in grado di raccogliere quella prescrizione che sarà fatta dall'ospedale uscire presso una farmacia pagare gli strumenti, le bende, il disinfettante le garze da portarle in ospedale in quel caso lì il paziente può essere curato diversamente, arrivederci Fare i conti con la Grecia oggi significa affrontare un paese dove il diritto allo studio dalla fine del regime è sempre stato garantito fino ai 18 anni, la scuola dell'obbligo. Quindi l'iscrizione a scuola era gratuita, i libri venivano forniti dallo Stato fino a due anni fa perché all'inizio dell'anno scolastico 2011-2012 la casa editrice che forniva i libri è stata fatta fallire e quindi nei casi più fortunati gli studenti avevano a disposizione delle fotocopie, in molti casi nemmeno quelle. Ma la cosa più drammatica era vedere bambini e studenti di varie età che svenivano a scuola, svengono tuttora a scuola perché affamati, perché le loro famiglie non possono garantire loro nemmeno un pasto. Ed è per questo motivo che ci sono genitori che sono arrivati al punto limite di lasciare i propri figli agli orfanotrofi, perché l'unico modo di garantire loro un pasto caldo e un posto comunque dove, dove stare, dove avere un riparo. Questo in Grecia, al giorno d'oggi, qui in un paese che è nell'Europa come noi. E quindi capite che quando fate i conti con queste cose è saltato ogni logica, è saltato tutto. C'è qualcosa che proprio non, non torna. E quindi mi sono chiesta, voglio capirne di più voglio sapere quali sono i meccanismi che sono saltati o perlomeno capire perché siamo arrivati sino a questo punto e da qui appunto il reportage che porta alla scrittura della guerra dell'Europa parlare di Grecia e Italia oggi è un po' come guardare una sorta di slalom parallelo di sci dove ci sono due sciatori impegnati in uno stesso percorso in parallelo dove uno sciatore va un po' più forte e l'altro è un pelino più lento però Italia e Grecia stanno drammaticamente affrontando lo stesso percorso. Avrei potuto utilizzare tante parole in realtà per spiegare la, la crisi e la situazione d'oggi, ma siccome ciascuno di noi la sta vivendo, la sta subendo, credo di poter lasciare tutto all'immagine che vedete alle mie spalle. Siamo seduti su questo ramo e ce lo stiamo tagliando, se in un qualche modo non comprendiamo il meccanismo per fermare quella mano e per smettere insomma, di segarci il ramo su cui siamo seduti, è inevitabile, finiremo per terra e la caduta sarà particolarmente dolorosa. Quando ho scritto il libro e come titolo ho scelto La guerra dell'Europa, ci sono state un po' di critiche mi sono sentita dire, Monia sei stata un po' esagerata, la guerra dell'Europa, insomma, in fin dei conti non ci sono eserciti schierati, non ci sono bombardamenti, non ci sono uh, colpi di cannone, non... titolo d'effetto però potevi parlare più terra terra. Io questa sera invece vorrei dimostrarvi che questa è una vera e propria guerra, a bassa intensità, con eserciti ben precisi, con armi ben precisi, con generali di manovra ben identificabili e con delle vittime che purtroppo siamo, siamo noi, tutti noi, e in alcuni casi le vittime lo sono state in senso letterale, se pensiamo al numero di suicidi fra gli imprenditori o le persone, anche giovani, che hanno perso il lavoro, fra i pensionati che addirittura arrivano a rovistare nell'immondizia per raccattare qualche cosa da mangiare. Parlare di guerra dell'Europa significa fare immediatamente i conti con la realtà nella quale ci troviamo, l'Europa e credo di poterne parlare perché devo confessarvi di essere cresciuta profondamente europeista con quel sogno inculcato da bambina per cui alle elementari una delle cose che mi riempiva di più di orgoglio era quella di disegnare la bandierina della Spagna e del Portogallo perché era il momento in cui questi paesi entravano nella CE e quindi dicevo, ah che bello, ci saranno altri studenti, allora mi immaginavo tanti bambini che potevano scambiare le loro esperienze, questo allargamento, questa caduta delle barriere, ma mi ero convinto, insomma di quello poi che è stato un sogno del quale volenti o nolenti ci hanno nutrito l'Europa dei popoli, la caduta delle barriere, una situazione migliore, un arricchimento reciproco, ma questa non è l'Europa dei popoli, questo è tutt'altro. A partire da che cos'è questa Europa. Sappiamo che c'è un'unione monetaria, paesi che hanno adottato l'euro, e poi c'è un'unione europea più larga, con paesi che fanno parte sempre di questa unione, ma che non hanno adottato l'euro. Da dove arriva questa integrazione europea? Beh, con i trattati di Maastricht e di Lisbona, 1992, poi 2009 per l'entrata in vigore di, di Lisbona. E, però quali sono le origini le ho citate io prima, la CE, Comunità Economica Europea. E quindi lì nell'immagine, vedete nell'angolo, la firma dei trattati di Roma 1957, un po' da lì che si fa iniziare tutto il percorso. Però, quando ci parlano di questo, si dimenticano di farci comprendere esattamente dove affonda le proprie origini la CE. Infatti molti dicono, beh, il pensiero di Spinelli, il tentativo di creare un blocco, un'unione, per far sì che non avessero più a ripetersi gli errori del passato, il disastro della seconda guerra mondiale. E quindi viene tutto identificato in chiave positiva nell'ottica di questa Europa dei popoli. Dieci anni prima però di quella firma, nel 1947, i paesi dell'Europa ricevono degli aiuti. Il piano Marshall... Aiuti che decide di fornire, un paese che si chiama Stati Uniti, per favorire la ricostruzione. Così ce lo presentano. Ci dimenticano, si dimenticano però di spiegarci che quegli aiuti erano prestiti con interessi da restituire, che erano aiuti in dollari e che servivano ad acquistare le merci dagli Stati Uniti. Ma questo è il meno. Will Clayton, personaggio chiave proprio per l'organizzazione, la strutturazione del piano Marshall, Dice chiaramente, 1947, gli Stati Uniti, specie a fronte del pericolo derivante dall'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche, devono conquistare il mercato europeo. Devono accaparrarsi le economie dei paesi europei, perché diversamente gli Stati Uniti dovrebbero ricostruire la propria economia sin dalle radici. Ed è così che vengono create due agenzie, una interna agli Stati Uniti per la distribuzione degli aiuti del Piano Marshall e un'altra, sempre controllata dagli Stati Uniti, ma con sede a Parigi, che di nome fa OCE, Organizzazione per la Cooperazione Economica Europea. E' questa OCE che creerà la cornice per i negoziati che portano alla creazione della CE. Ecco il peccato originale di questa Europa. E sta lì, nell'immagine al centro, in quello che era lo slogan dell'OCE. Vedete, ci sono le bandiere dei vari paesi che hanno partecipato a questa OCE, ma il timone, la direzione, viene data dagli Stati Uniti. E lo slogan è, whatever the weather, we must move together. Qualunque tempo faccia, qualunque cosa succeda, noi dobbiamo muoverci insieme. Appunto, un peccato originale, sin dall'inizio, non è l'Europa dei popoli. È un'Europa che deve garantire il mercato dei paesi europei per gli Stati Uniti, che sin dall'inizio dicono, dobbiamo muoverci insieme. E quindi tutto viene condizionato da questo punto di vista. Cos'è questa Europa? L'Europa di oggi ce lo dice anche un personaggio che, ammetto, non è certo, fra le mie letture preferite, l'ex Presidente della Repubblica Francesco Cossiga. Ma devo dire che da questo punto di vista, conoscendo bene i meccanismi, ha fotografato perfettamente che cos'è questa Europa oggi. Scriveva poco prima di morire nel libro Fotti il potere, l'organizzazione politica più antidemocratica che esiste oggi al mondo è l'Unione Europea. Se uno Stato sovrano si fosse dato un'organizzazione istituzionale come quella dell'Unione Europea, saremmo scesi tutti quanti in piazza armati. Ora, ai toni, agli eccessi magari di Cossiga, come dire, siamo forse un po' abituati, lo conosciamo come personaggio, però vorrei farvi focalizzare l'attenzione su una parola che lui utilizza, antidemocratica. E qui generalmente c'è chi interviene, no, Monia. Ogni cinque anni andiamo a votare. Ce lo votiamo l'Europarlamento? Sì, è vero, andiamo a votare Però A, ah, l'Europarlamento ha una funzione di carattere prevalentemente consultivo I veri organismi che detengono il potere in sede europea si chiamano Banca Centrale Europea alla quale arriviamo subito dopo e Commissione Europea Noi non eleggiamo nessuno né tantomeno abbiamo possibilità di rapportarci ma tuttavia subiamo le loro decisioni e poi non voglio urtare la, la sensibilità di nessuno ma le cose vanno dette come stanno cosa li mandiamo a fare il Parlamento europeo se all'Europarlamento assumono determinate posizioni e in Italia fanno l'esatto opposto. Un esempio. Ve lo ricordate il referendum contro il nucleare? Sì. Ve lo ricordate chi ha raccolto le firme? Sì. Ve lo ricordate la campagna dell'Italia dei Valori sì. contro il nucleare? Quello stesso partito, mentre raccoglieva le firme in Italia contro il nucleare, in Europa votava a favore della risoluzione per l'utilizzo del nucleare. E ancora? Quando si chiede ai nostri parlamentari in Europa che cosa ne pensano delle misure, ad esempio come il meccanismo europeo di stabilità che incontreremo più avanti in questa presentazione, o che ne so che cosa ne pensano delle varie misure che vengono decise in sede europea, spesso ci sentiamo dire che non sanno nemmeno di che cosa parliamo. Ai nostri, chiedevamo ai nostri europarlamentari che cosa ne pensavano di Lisbona e tutti entusiasti, sì, finalmente la democrazia. Queste erano le risposte. E allora non ha senso mandare qualcuno all'Europarlamento e pensare che questo sia democratico semplicemente perché mette il pollice in alto o pollice verso perché dalla segreteria di partito o dal gruppo europeo gli viene questo input. Non c'è nulla di democratico in questo. C'è una parvenza, che è una presa in giro. Vi ho accennato prima alla Banca Centrale Europea, perché paghiamo di tasca nostra per le decisioni di questo organismo e allora sia, ca sia chiaro che nel 92 con l'entrata in vigore del trattato di Maastricht la BCE sottrae di fatto la sovranità agli stati che entrano nell'accordo la banca centrale europea viene dotata di autonomia ed indipendenza sin dalla nascita si configura di fatto quindi come un soggetto sovrano extraterritoriale non risponde più all'idea o al concetto di Stato. E quindi, nella sua essenza, la Banca Centrale Europea e il Trattato di Maastricht nel suo intero possono essere definiti anticostituzionali. Perché? L'articolo 11 della Costituzione italiana concede limitazioni e non cessioni di sovranità, come invece è avvenuto. Non solo lo consente in favore di altri stati, ma la banca centrale europea, banca, non è uno stato un insieme di stati. E poi ha i soli fini di assicurare la pace e la giustizia fra le nazioni, che non mi pare proprio sia l'obiettivo della BCE. Quindi il tutto è avvenuto, fra l'altro senza chiedere la nostra opinione, ma riversandoci addosso, a partire dal 92 arrivare ad oggi, e ancora lo farà riversandoci addosso tutte le conseguenze di questo sciagurato trattato e di questa scelta anticostituzionale vi dicevo, questa sera vorrei dimostrarvi che si tratta di una guerra, quella in corso cominciamo a parlare dei moderni eserciti in alto, Moody's, Fitch Rating, Standard and Poor's le avrete sicuramente già sentito, le agenzie di rating cosa sono le agenzie di rating? i professori Danno le pagelle, danno i voti, anziché danno in cifra le danno in lettera e giudicano fondamentalmente un aspetto nevralgico. L'affidabilità o inaffidabilità di aziende, banche, enti pubblici, fino ai sistemi paese, tutto ciò che si presenta nei mercati sui mercati viene giudicato, valutato dalle agenzie di rating. E quindi sorge la domanda spontanea, ma se hanno una funzione così nevralgica, di chi sono le agenzie di rating? Se andiamo a vedere l'azionariato delle tre maggiori agenzie di rating, che praticamente controllano tutto il mercato, ci troviamo dentro, multinazionali, dagli armamenti agli OGM, alle farmaceutiche, ci troviamo dentro fondi capitali, fondi di investimento assicurazioni e banche quindi sì, fondamentalmente è lo stesso gruppo ma cioè sono banche che devono dare i voti alle banche controllare le banche ma allora sarà mica per questo che nel 2008 un colosso bancario come Lehman Brothers conosciuto praticamente in tutto il mondo aveva la valutazione massima più elevata e poco dopo è fallita Sarà mica per questo mostruoso conflitto di interesse per cui il controllore è anche controllato? Che un gruppo di lavoro interno all'Unione Europea nell'ottobre del 2012 pubblica un dossier e dice fate attenzione perché le agenzie di reti non sono affidabili, non danno valutazioni che in qualche modo possano garantire, perché sono sempre molto generose con quegli enti, con quelle banche e come dire, che sono proprietarie delle stesse agenzie di rating ebbene se noi mettessimo idealmente, è peggio se noi mettessimo idealmente su una linea temporale, visto che il libro parla di Grecia tutto ciò che accade in Grecia andassimo a vedere ogni volta che c'è un salto verso il basso e si va sempre più a fondo, poco prima c'è un colpo di cannone da parte delle agenzie di rating che declassano, cioè abbassano il voto o semplicemente minacciano di declassare il paese. E se ci pensate bene, quando è che comincia proprio il tracollo in Italia? Non che prima fossimo messi bene, ma quando è che proprio la situazione si esaspera? Febbraio 2011, le agenzie di rating minacciano il declassamento dell'Italia. Da lì in poi è un fiume in piena purtroppo che trascina verso il basso. Qui sotto poi ho voluto mettere altre realtà, ho messo l'immagine di Wall Street ad indicare la borsa, la grande speculazione. E' è quello che è un mondo basato sul gioco d'azzardo, sulle scommesse. Io scommetto sul fallimento di uno Stato, scommetto... Vi faccio questo esempio. Io sono proprietaria, titolare o azionista di maggioranza di una grande azienda petrolifera. Ma allo stesso tempo sono anche azionista di maggioranza relativa in una grossa banca. Una mattina mi sveglio e decido che voglio di giocare d'azzardo. Presso la mia banca faccio una scommessa. Fra un mese il prezzo del petrolio salirà. Gioco, punto, faccio la mia giocata. Subito dopo aver fatto la mia giocata telefono alla mia azienda, stabilimento di produzione o di estrazione, se si, si caricate pure le petroliere, però devono restare a largo, non devono attraccare. Cosa succede il mese successivo? C'è meno disponibilità di petrolio, il prezzo del petrolio aumenta, quindi intanto ci guadagno perché il mio petrolio viene venduto ad un prezzo più elevato e poi, e poi ho vinto la scommessa. La mia scommessa speculativa ha funzionato, ci ho guadagnato due volte, ho vinto la scommessa chiaramente baravoro, una partita eh, è chiaro, carte truccate ma però funziona così funzionano così questi giochi speculativi poi il cartello banche è molto generale in realtà dovremmo parlare di colossi bancari o meglio di grande finanza internazionale al centro ho voluto piazzare un nome Goldman Sachs ma non perché mi sta particolarmente Goldman Sachs rispetto a tanti altri nomi e vi assicuro non ho messo Goldman Sachs perché Mario Monti era un uomo Goldman Sachs, perché Mario Draghi era un uomo Goldman Sachs, no, non ce l'ho messo per questo, non ce l'ho nemmeno messo perché Romano Prodi era un uomo Goldman Sachs, no, non è per questo che l'ho fatto. L'ho fatto partendo dalla Grecia, perché nel momento in cui la Grecia entra nell'euro, e ci arriva un pochino lunga come tempi, lo Stato greco incarica un'entità, un'istituzione, di verificare i propri conti. Deve dimostrare di avere le carte in regola per poter entrare nell'euro. Goldman Sachs certifica tutto a posto e la Grecia entra nell'euro. Nel 2009 però si scopre che, ahimè, furono fatti trucchi contabili. Ovvero Goldman Sachs aveva taroccato, aveva falsificato un pochino il bilancio della Grecia. Ma questa non è la cosa peggiore. A marzo dell'anno scorso la Grecia è fallita. Non ce lo dicono. ma Si parla di fallimento ristretto o fallimento controllato. Le agenzie di rating la valutano con un voto restricted before, fallimento ristretto. Cioè che cosa succede? Succede che i titoli di Stato greci subiscono un taglio del valore nominale del 75%, cioè posto 100 quello che avevo prima, mi ritrovo con un valore nominale di 25. Se poi cerco di andare all'incasso di quel 25 mi trovo una sorpresa, le banche vogliono la loro commissione e mi danno solo il 20%. Per farvi capire la portata del fenomeno e soprattutto per farvi drizzare le antenne rispetto delle proposte di questi giorni, Cos'era successo già nel 2009 in Grecia? Crisi di liquidità. Il governo greco pagava tutti i fornitori della pubblica amministrazione, scuole, ospedali, infrastrutture, le stesse realtà municipali, in titoli di Stato. C'è qualcuno che in questi giorni ha fatto la proposta? Mm? I pensionati che andavano in pensione, percepivano il proprio trattamento di fine rapporto in titoli di Stato. Pensate un imprenditore che magari ha fornito dei servizi che so per le scuole greche, che si vede pagato un 20% di quello che gli è dovuto alla fine, cioè che detiene in mano il 20% di quello che gli è dovuto e che ha magari a sua volta dei fornitori che pretendono 100. Capite il numero dei suicidi? capite il numero di aziende che saltano ma in realtà che vengono annientate ma torniamo a questo fallimento che si abbatte su tutti cioè il taglio del valore dei titoli di Stato si applica su tutti, sui singoli cittadini sulle realtà pubbliche e si applica anche sulle banche e quindi tutte le banche soffrono questo taglio dei titoli tutti, tranne uno Goldman Sachs i titoli di Stato greci detenuti da Goldman Sachs valevano 100 prima del cosiddetto ERCAT e valgono 100 dopo. Okay. Eh, eh, eh. Forse per la stessa logica per cui c'è cioè un prodotto finanziario, mi fa schifo il nome, però così lo chiamano, un prodotto finanziario ad elevatissimo rischio chiamato CDS, Credit Default Swap. È c'è in molte varianti, in molti aspetti, diciamo che i CDS sulla Grecia erano una sorta di assicurazione per la Grecia stessa che deteneva questi titoli. Perché? Perché erano una scommessa sul fallimento del paese e quindi se la Grecia andava a fallire, tutto sommato avrebbe potuto recuperare incassando questi CDS. Aveva una sorta di paracadute o di materasso, per carità, per cadere cadeva, ma se non altro non si sarebbe schiantata. E invece cosa succede pochi giorni prima del fallimento? Lo Stato greco vende i propri CDS. A chi? A Goldman Sachs. Quindi capite che dall'intero fallimento e da questa crisi mostruosa, ammesso che di crisi si tratti, poi ci arriveremo, c'è qualcuno che si è enormemente avvantaggiato. C'è qualcuno che si è arricchito a spese di un'intera nazione, di un intero popolo. A proposito di guerra, credo che sia giusto parlare del ricatto che ha subito la Grecia. Anche perché fa parte del famoso slalom in parallelo con l'Italia, lo slalom di sci parallelo. 2009 ci sono le elezioni in Grecia, il governo di centrodestra, Karamanlis, viene sostituito dal governo PASOK di centrosinistra socialdemocratico socialista e, e, e Papa Andreu che arriva al governo comincia a fare un pochino di conti perché la situazione è già molto preoccupante si accorge che il suo predecessore aveva firmato un sacco di contratti per l'acquisto di armamenti Praticamente la Grecia si ritrovava ad acquistare quasi tutto ciò che veniva dismesso dalla difesa tedesca e aveva un sacco di contratti anche con la Francia. Papa Andreu prende questi contratti e essendo contratti, clausola di recesso, recede. Era il periodo però in cui Papa Andreu stava facendo un po' il giro in Europa per cercare di ottenere una prima tranche di aiuti in sede europea. Diceva... Giusto un minimo aiuto, poi la Grecia attraverserà il guado da sola, in questo momento una mano ci serve. E fu chiamato dai rappresentanti di Stato, di Germania e Francia. Questi sono i contratti. Firma sopra e arriverà l'aiuto da parte dell'Europa. Papandreou fu costretto a siglare nuovamente tutti i contratti di acquisto degli armamenti e così la Grecia si mise a importare larga parte di ciò che veniva appunto dismesso dalla difesa tedesca persino dalla Francia acquistò munizioni, quattro elicotteri e delle fregate fregate da tutti i punti di vista alla fine del 2011 la Grecia investiva il 3% del proprio prodotto interno lordo nell'importazione di armamenti lo so, il 3% non vuol dire nulla vi basti sapere però che c'è un unico altro paese che investe una simile percentuale del proprio PIL nell'acquisto di armamenti. Si chiama Stati Uniti. Adesso capite quanto ha speso la Grecia per gli armamenti. E in Italia? In Italia non ci sono soldi per dare un futuro ai giovani. Non ci sono soldi per le imprese. Non ci sono soldi per i lavoratori o per i cosiddetti esodati. Non ci sono soldi per i pensionati. Ma ci sono miliardi di euro da buttare via nell'acquisto di caccia bombardieri, miliardi di euro da buttare via nel mantenimento di basi straniere che occupano il nostro territorio, centinaia di milioni di euro per accordi militari o per la partecipazione addirittura a guerre che sono autolesioniste e alla faccia dell'articolo 11 che dice che l'Italia ripudia la guerra. Di guerra, ogni guerra che si rispetta dei propri generali di manovra. E come dire in questa slide, la presenza di due Super Mario va da sé è un po' scontata. Primo ministro uscente e governatore della Banca Centrale Europea BCE. Al centro ho voluto mettere anche Van che del Consiglio europeo. e che rispetto a quello che prevede la trattatistica, non è che come dire, sarebbe uno degli organismi maggiormente dotati di potere, perché c'è la Banca Centrale Europea e la Commissione Europea. E però, però l'Europarlamento si trova sempre più spesso a dover valutare delle risoluzioni, dei documenti, degli atti, che vengono proposti o partoriti proprio nella pancia del Consiglio Europeo. In questa slide trovate anche in alto Christine Lagarde del Fondo Monetario Internazionale e se questa presenza magari è un pochino più scontata per paesi che so, come la Grecia appunto dove si parla sempre di Troica, il terzetto ovvero Fondo Monetario Internazionale, Banca Centrale Europea, Commissione Europea o per il Portogallo e l'Irlanda che come la Grecia sono sottoposti a memorandum di queste autorità beh per l'Italia se ne parla un pochino meno e non ci raccontano ad esempio che nel luglio scorso il nostro ministero delle finanze ha chiamato in italia una commissione del fondo monetario internazionale proprio per assistenza tecnica siamo noi che li abbiamo chiamati qui per valutare la situazione fiscale e per avere come dire, dei suggerimenti si dimenticano anche di dirci che tutte le misure che vengono decise in sede europea guarda caso sono, prime, sono prima raccomandate, con una di quelle raccomandazioni a cui non si può dire di no, da parte del Fondo Monetario Internazionale, con delle pubblicazioni online, con delle ricerche o con un qualche esperto del Fondo Monetario Internazionale che suggerisce che so ad esempio di inserire il pareggio di bilancio in Costituzione, di procedere con delle privatizzazioni, di tagliare salari, stipendi e pensioni piuttosto che i posti di lavoro, di aumentare l'IVA. Bene, tutte queste misure vengono decise prima altrove e poi fatte immediatamente proprie dagli eurovertici che si tengono a brevissima distanza dal momento in cui queste raccomandazioni vengono pubblicate. In sede di, nemmeno in sede di Fondo Monetario Internazionale, perché generalmente c'è un italiano, Cottarelli, che si esprime e che pubblica queste raccomandazioni. Le trovate, e non certo in bella vista, sul sito del Fondo Monetario Internazionale, perché bisogna che andarle a scovare ma ci sono tutte, vengono pubblicate se non nella rivista online piuttosto che cartacea del Fondo Monetario immediatamente tra, traslate per l'Europa e quindi rovesciate sulle nostre spalle sotto ho messo la Merkel e lì, come dire anche qui, il ruolo della Germania all'interno di questa Europa è come dire, abbastanza forte Già con l'entrata in vigore dell'euro la Germania si è comunque trovata leggermente avvantaggiata in virtù dei tassi di cambio anche rispetto ai tassi di cambio che sono stati fissati dall'Italia quasi tre anni prima di quando fu fissato il cambio marco su euro con un rapporto che tutto sommato avvantaggiava la Germania ma anche di questo non ce ne parlano. A noi ci hanno detto che bisognava entrare in Europa, che se no sarebbe stata la catastrofe e che era l'unico modo per poter avere i salari degli operai tedeschi. Ora i salari degli operai tedeschi li stanno abbassando e come dire i nostri sono sempre più simili magari agli operai della Romania o della Bulgaria o di altri paesi. No. Chiusa la parentesi. In questa slide non vi nascondo che al posto della Merkel avrei potuto benissimo mettere il ministro delle finanze tedesche, Schauler. Perché quando un ministro delle finanze di un paese membro dell'Unione Europea Monetaria arriva a formare, come alla fine dell'inverno 2011, 160 finanzieri tedeschi da spedire direttamente in Grecia per la riscossione di parte delle tasse dei cittadini greci, sono venute in meno tutte le regole tutti i rapporti garantiti dal diritto internazionale. È, così è, così è, così è, cioè, trovo tutta anche la documentazione. È come se noi ci trovassimo domani che sono gendarmeri francesi o dei finanzieri francesi che vengono qui da noi a riscuotere, a incassare. Tramite ovviamente la struttura dell'Agenzia delle Entrate, una parte delle nostre tasse perché è perché le banche francesi, come dire, sono un po' esposte verso l'Italia. Questo è, è, o meglio, hanno fatto dei prestiti ovviamente all'Italia. Questo è quanto è avvenuto in Grecia, la faccia della sovranità dei paesi membri. Anzi, c'è chi ci dice, come il primo signore là in alto, eh, ci dice che eh, è bene dare maggiore, cedere maggiore sovranità all'Europa, all alla BCE, o come il signore in basso che dice che gli stati non dovrebbero nemmeno più esistere e che servono sempre ulteriori cessioni di sovranità, anzi è meglio che ci siano le crisi perché solo attraverso le crisi sono possibili ulteriori cessioni di sovranità alla BCE e all'Europa veramente il signore lì in basso il primo ministro uscente anche quello che ci ha detto poco prima di essere nominato e non eletto senatore nominato senatore a vita ci ha anche detto che il più grande successo dell'euro è la Grecia Benissimo, se era un disastro non so che cosa succedeva veniamo alle armi di questa guerra c'è un'arma di distruzione di massa che utilizzano contro di noi il debito Prima di entrare in campagna elettorale praticamente non passava giorno che non ce lo ricordassero, che non ci sparassero un, come dire, un colpetto una... con il debito. Ma ci hanno mai detto che il rapporto debito-PIL che abbiamo adesso è praticamente lo stesso del 1993? E perché adesso ci dobbiamo stracciare le veste e allora no? non eravamo all'interno di questa struttura con questi vincoli artificiali stabiliti ma torniamo a quello che ci riversano addosso io non vi voglio dare risposte questa sera vi invito a delle riflessioni vorrei se possibile farvi venire un qualche dubbio e se magari uscendo di qua aveste voglia di cercare qualche cosa in più o di dire no secondo me quella là ha sparato delle sciocchezze adesso voglio andare a cercare voglio andare a vedere e sicuramente non è così che sarei già contentissimo. debito 2000 miliardi di debito circa per l'Italia noi paghiamo all'anno in realtà ci sono diverse cifre ma diciamo in media 80 miliardi di euro solo di interessi sul debito ma se rispetto a questa cifra del debito noi andassimo a togliere gli interessi calcolati sugli interessi Tecnicamente è anatocismo. O andassimo a togliere gli interessi calcolati, proprio perché è un interesse composto, con, in regime di usura, beh, faremmo fare una bella dieta dimagrante a questa cifra. E poi, sempre rispetto a questo debito, quanto, e bisogna avere il coraggio di dirlo, quanto debito ha comunque a che vedere con l'azione della criminalità, criminalità organizzata o criminalità in colletto bianco che è diventato un tutt'uno con il sistema politico e dei partiti. Quanto di questo debito è stato creato anche per irresponsabilità di chi ci ha governato a tutti i livelli di una parte come dell'altra. Certo, in alcuni casi, come nel punto successivo, questo è dovuto anche a speculazione finanziaria e ai titoli tossici. Gli amministratori si trovavano di fronte a questo prodotto, elargito a piene mani dagli istituti bancari, denominato swap, All'amministratore dava questa possibilità, concedeva l'idea di potersi indebitare per realizzare che so, delle infrastrutture, per poter concedere dei servizi e quindi per poter ottenere consenso elettorale scaricando la responsabilità del ripianamento del debito su chi sarebbe venuto dopo perché allungava i tempi quindi diventava responsabile poi chi sarebbe venuto, chi se ne frega se non mi eleggono più, tanto ci penseranno gli altri però intanto mi accaparro ai voti e ai consensi ma gli istituti bancari sapevano che erano prodotti tossici, che erano prodotti letali sapevano che si trattava fondamentalmente di debito inesigibile, lo sapevano benissimo però le amministrazioni, comuni, province, regioni ma anche lo stesso Stato si sono trovate impiccate da questo tipo di prodotto o oh, inteso. in alcuni casi erano i responsabili di partito, apicali di partito che suggerivano all'amministratore locale di utilizzare questo tipo di prodotto perché magari la banca era quella vicina al partito quanto, sempre a proposito di questo debito è dovuto anche al fatto che noi, ad esempio, non abbiamo una nostra moneta, cioè certo abbiamo l'euro, ma al di là delle monetine, il denaro cartaceo, quello virtuale che viene annotato sui nostri conti, noi ce lo andiamo a prendere dalla banca centrale europea, pagandolo al valore nominale, cioè quello che c'è sulla carta moneta o quello che viene trasferito sui conti, noi utilizziamo con banco, ma carte di credito, indebitandoci, perché paghiamo un interesse sui soldi nostri e quindi riflettiamo anche su questa cosa non saranno cifrone ma c'è c'è. si chiama signoraggio tecnicamente ma qui sarebbe un discorso lungo perché c'è un signoraggio primario c'è un signoraggio secondario bisognerebbe parlare di riserva frazionaria poi al limite le domande ci torniamo su c'è un altro punto a proposito del debito sul quale vorrei farvi riflettere perché in Italia come in Grecia nel momento clou della crisi arrivano i governi tecnici, arrivano i tecnici a salvarci, a salvare il paese. In entrambi i casi i tecnici sono uomini di apparato delle banche, dei grandi gruppi bancari internazionali. Sono uomini che sono espressione di gruppi che lavorano porte chiuse, e che certo non condividono con i cittadini come dire, i loro ragionamenti eh, ma semplicemente riversano sui cittadini le loro decisioni, magari sono nomi che non vi diranno nemmeno nulla, se butto lì Trilaterale Bilderberg, CFR non vi diranno nulla, ma sappiate che in entrambi i casi, Grecia come Italia, i governi tecnici erano rappresentanti di queste realtà nulla a che vedere con governi o con poteri politici no no, gruppi, elite che lavorano a porte chiuse in segreto, l'ho trovato ufficialmente sui siti di riferimento. Perché nessuno dei tecnici ha fatto la cosa più elementare possibile? Quella di andare a vedere fra le pieghe del diritto internazionale se c'era una qualche possibilità di mettere in discussione il debito. Ripudiarlo o se non altro rinegoziarlo, metterlo in discussione. Perché non hanno fatto, ad esempio, come fece nel 2003 Nestor Kirner in Argentina, utilizzando una sentenza che riguardava proprio la Grecia, datata 1938 ed emessa dalla Corte Internazionale e dalla Società delle Nazioni, precursore, per certi versi, dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. La Grecia, nel 1936, era indebitata con una società commerciale belga, la quale società si rivolge al al proprio governo e dice non è possibile che la Grecia non ci paghi noi vogliamo rientrare il Belgio cosa fa? cita in giudizio la Grecia Metaxas dittatore dice la Grecia è vero, ha questo debito cioè non rinnega il fatto che ci sia un debito però se io in questo momento vado a ripagare il debito io uccido il mio paese la situazione è troppo grave e quindi credo che qualunque capo di Stato nei miei panni farebbe la stessa cosa, cioè darebbe la priorità ai propri cittadini, al proprio paese. 1938 la Corte internazionale dà ragione a Metaxas, dà ragione alla Grecia e riconosce la possibilità, con una sentenza che effettivamente ha fatto storia e che ancora si trova nei libri di diritto internazionale, una sentenza che dice che fondamentalmente se la situazione è molto grave è possibile agire sul debito con misure diverse. Questo non significa rinnegare il fatto che il debito ci fosse, ma significa fare i conti con una realtà che rende difficile il ripianamento di questi debiti. E allora è previsto il congelamento del debito per un periodo di dieci anni senza calcolo di nuovi interessi, sino alla cancellazione di una parte del debito, sino in alcuni casi l'estinzione del debito. Nel 2003, Nestor Kirchner batti i pugni sul tavolo, fronte di un fondo monetario internazionale che chiedeva l'aumento del tasso di interesse su quanto già gli era dovuto, il rientro anticipato della somma che gli era dovuta, oltre a nuove misure di austerity, perché utilizzano questi termini inglesi pensando che facciano meno male, ma alla fine con uno Stato che ha ceduto sovranità, come nei nostri casi, restano due leve sotto la definizione austerity, l'aumento delle tasse o i tagli occupazionali o salari, stipendi e pensioni avendo ceduto sovranità, questo è quello che rimane. Ebbene, Néstor Kirchner batte pugni sul tavolo e dice no, io questo debito non lo pago. Due anni, 2005, e si vede cancellati 100 miliardi di dollari dalla somma complessiva, cioè non tutto chiaramente, ma una parte, rispetto alla somma complessiva che era dovuta al Fondo Monetario Internazionale. Che non va confuso con la parte invece di debito che l'Argentina aveva cancellato rispetto agli Stati Uniti e rispetto alla quale fra l'altro una recente sentenza non è stata propriamente positiva per l'Argentina ma è una discussione ancora in corso nel 2008 è il turno dell'Ecuador che fa la stessa cosa e come dire butta un carico è un debito illegittimo è un debito immorale il debito illegittimo, il debito immorale, per come è stato calcolato, per come è stato contratto, non va pagato, non lo pago. La comunità internazionale, il Fondo Monetario Internazionale, che aveva già avuto l'esperienza precedente dell'Argentina, comincia ad adottare una strategia che si chiama isolamento. E il paese rischia di andare in ginocchio. Ma che cosa fa molto intelligentemente l'Equadore? E potrebbe essere un esempio per noi o per le, alti, le altre PIX, ma non solo, ma anche per una Cipro che è di fatto fallita. Trova altri partner commerciali. Venezuela, Brasile, Bolivia, persino la stessa Argentina, che cominciano a fornire materie prime e generi alimentari. E l'Equador che cosa fornisce? Poco, oh, quel che ha, un po' di risorse minerarie, in alcuni casi addirittura le banane ma trova nuove partner si sgancia da quella morsa letale che in quel momento lo stava stritolando e sopravvive sopravvive quindi attenzione quando dicono ma attenzione se noi ci sottraiamo magari che succede? cerchiamo altri partner commerciali mm? ci arriviamo poi faccio un passaggio Però prima di arrivare al punto vi parlavo del piano Marshall all'inizio e di quello CE che ha dato origine alla CE da cui poi è stata partorita questa Unione Europea e questa Eurozona. Questa vignetta greca riassume l'essenza degli aiuti. Quando invocano aiuti europei sappiate che dietro c'è un meccanismo di questo tipo. Allora c'è la persona che sta affogando, quello sulla riva che se ne accorge, sembra che si butti per andare a salvarlo, va, gli ruba l'orologio e lo lascia affogare. Impariamo a chiamare le cose con il loro nome. Quando parlano di aiuti, significa prestiti con interessi da restituire. È un cappio che si stringe ancora più stretto attorno alla nostra gola. Un esempio, Grecia. Marzo del 2012, la Grecia ottiene una tranche di aiuti di 130 miliardi di euro. Sapete in vent'anni la Grecia quanto deve restituire per quei 130 miliardi? Un totale di 274 miliardi di euro. Nota bene, il debito della Grecia, verso fine del 2009, era di 289 miliardi di euro. Ma quei 130 miliardi di euro che ha ricevuto in aiuto, dove sono andati a finire? Il 52% alle banche internazionali, il 23% con una sorta di partito di giro se li ha ripresi la banca centrale europea perché eh, aveva già aiutato la Grecia, se li ha rigirati, è un prestito su cui ci beccherà pure gli interessi però se li rigira, li dà in aiuto ma se li ripiglia, il 20% alle banche private greche e solo il 5% va nelle casse dello Stato che però dovrà pagare non solo i 130 miliardi ma gli interessi fino ad un totale di 274 miliardi questi sono gli aiuti i nuovi aiuti allora, vi ricordate la cifra del debito nel 2009 complessivo della Grecia? 289 miliardi il sistema bancario greco ha già avuto 230 miliardi a dicembre dell'anno scorso, su una tranche di 34 miliardi, che compone un insieme di 44 miliardi, gli altri 10 li ridanno a marzo se la Grecia fa la brava con quello che gli hanno prescritto di fare. Bene, sulla tranche da 34 miliardi, 24 sono destinati alla ricapitalizzazione delle banche. Ma chi paga per questi aiuti che vanno alle banche? I cittadini. I cittadini. E allora attenzione, perché poi quando arrivano gli strumenti cosiddetti salvastati, che poi magari qualche eurovertice li fa, li trasforma anche in aiuti salvabanche, significa che cacciamo noi i soldi di tasca nostra per andare ad alimentare il sistema bancario, non perché ci arrivino degli aiuti o, o, o che qualcuno ci dia una mano. Per intenderci, così sfatiamo anche i falsi miti, nel periodo fra il 2008 e il 2011, non ho i dati complessivi del 2012, quindi non l'ho inserito, ma chiaramente la cifra è lievitata. Sono stati concessi alle banche 1.600 miliardi di euro, pari al 13% del prodotto interno lordo dell'Unione Europea. E quali sono stati i paesi, o meglio, le banche che se ne sono maggiormente avvantaggiate? Il 19% è finito alle banche del Regno Unito, che giusto fra parentesi non adotta nemmeno l'euro il 16% è finito alle banche dell'Irlanda perché? perché l'Irlanda praticamente era sul... precipitata era al fallimento e il 16% alle banche della Germania della Germania quindi il mito che è la Germania è quella che presta è quella che... È... insomma come dire, voglio dire riceve pure, certo anche i sistemi bancari degli altri paesi hanno goduto di una parte di quei 1.600 miliardi. Ma si tratta di numeri a una cifra sola. Le fette più grosse sono quelle lì. Ci sono poi altre armi, le cosiddette trappole. Allora, li vedete, c'è quella che era la pubblicità di un aperitivo, il Puntemes. La pubblicità diceva un punto di amaro e mezzo di dolce ora per il mes che ha partorito per noi l'europa vi assicuro che di dolce non c'è nulla più che un amaro servirebbe un digestivo piuttosto forte per riuscire a mandarlo giù perché spremo all'essenza a me interessa che si capisca la razio che sta dietro il meccanismo anche per quello successivo andrò semplificando ma è giusto per capire dove arrivano inizialmente l'italia così era stato previsto, partecipa a questo fondo con 125 miliardi di euro. Però il fondo può essere aumentato in qualunque momento e già all'inizio c'è chi rilancia, fa raddoppiato, va triplicato, va quadruplicato, giocano, a rilancio. Tanto chi se ne frega, paga, paga la gente. Ma qual è la logica che ci sta dietro? Prendo la Grecia, la Grecia che ha la canna del gas, benissimo. Lo Stato greco mette le mani in tasca ai propri cittadini per tirar fuori dei soldi, da mettere in questo meccanismo europeo di stabilità, MES o ESM me lo trovate scritto, affinché questo meccanismo possa creare un fondo per degli aiuti, quelli di cui sopra, da elargire ai paesi in difficoltà, cioè a me e a Grecia che sono in difficoltà, ovvero io vado... Devo far saltare fuori dei soldi per partecipare a questo fondo che mi darà de, de, degli aiuti, quindi prestiti con interessi da dover ripagare perché sono in difficoltà. E questa è la logica che ci sta dietro questi meccanismi. Poi vabbè, svendita degli asset, austerity, l'equilibrio di bilancio che non mi sembra mai visto da nessuna parte. Presente Tafazzi, ecco, pareggio di bilancio Tafazzi, ma anziché la bottiglietta c'è cioè una clava sono riusciti a pensare di peggio forse nelle notti insonni chissà boh basterebbe una buona camomilla magari sono riusciti a scomodare che sono 40 miliardi non è tanto da passare Allora sul pareggio di bilancio il pareggio di bilancio riversato sia sullo stato sia sugli enti locali fa entrare il tutto in quella logica per cui uno Stato dovrebbe funzionare come un buon padre di famiglia, per cui Toc spende, deve avere... tagliare in 20 anni certo? Sì, sì, sì, sì, no, ma eh, non, ho, non ho sottovalutato la portata del fiscale, no, no, però adesso quello che arriva, il, famo il famoso testo sacro dell'Unione Europea, già approvato all'Europarlamento, fra l'altro, e... I due testi delle risoluzioni sono già arrivate anche alle commissioni, alla Camera e al Senato, per il momento tutto congelato, ma dopo le elezioni si ripartirà. Hanno scomodato le sacre scritture, i salmi, Fondo europeo di Redenzione, Earth, European Redemption Fund. Ma così come non basta tutto denaro che può avere una persona per riscattare o redimere l'anima dal peccato, non tutta la ricchezza di un'intera nazione può essere sufficiente per riscattarla o redimerla dal debito. Perché? Come funziona questo? Voi sapete che c'è un parametro debito-PIL stabilito per la permanenza all'interno dell'euro, 60%. La quota di debito che eccede per il rispetto di questo parametro viene assunta dalla Banca Centrale Europea okay. però la Banca Centrale Europea per farsi capo di questo debito eh, vuole delle garanzie fra l'altro se uno Stato è inadempiente e si fa riferimento al famoso equilibrio di bilancio è previsto una cosettina così in queste due risoluzioni un regime di tutela giuridica per gli stati significa commissariamento ma vi dicevo la banca centrale europea vuole delle garanzie e che garanzie diamo per una cifra che gli analisti tedeschi hanno stabilito essere per l'Italia di 900-950 miliardi di euro pare circa la metà dell'intero debito che abbiamo adesso Privatizzazioni, in fin dei conti in Grecia hanno privatizzato il servizio idrico, hanno autostrade, porti, eh, navigazione, industrie minerarie, eh, le società pubbliche, l'Hellenic Petroleum, eh, persino la difesa ellenica hanno privatizzato, quindi la Grecia ci ha spiegato che si può privatizzare praticamente di tutto, ed è chiaro quindi che anche l'Italia dovrebbe fare la parte sua, e poi, e poi una parte del prelievo eh, ovviamente scala una parte delle nostre tasse e poi, e poi non ci arriviamo, caspita, 950 miliardi sono tanti. Arriva Prodi. Prodi dà la soluzione. Utilizziamo le riserve aure in valuta estera che detiene l'Italia. Prodi è stata la Commissione europea. Un qualche cosino di trattatistica la dovrebbe sapere rispetto all'Europa, no? Invece è un merito ignorante, perché è stato in Commissione europea senza sapere nemmeno che all'interno del trattato di Maastricht, articolo 105, si prevede, a partire dal 92, anzi primo gennaio del 93 per l'entrata in vigore precisa, si prevede che le riserve auree in valuta estera dei paesi membri siano date al sistema europeo di banche centrali, e in ultima istanza, con l'entrata in vigore dell'euro, siano nella piena disponibilità della Banca Centrale Europea. Sono già là le nostre riserve. Cioè la Banca Centrale Europea domani può decidere di farne quello che vuole. Ovunque le nostre riserve aure si trovino, in Italia la Banca Centrale, a Fort Knox, oppure Sparse, chissà dove, sono già nella piena disponibilità della Banca Centrale Europea, trattato di Maastricht. E allora... E' loro che li diamo in garanzia? Che succede se noi nell'arco dei 25 anni non riusciamo a riscattarci da questo debito? Il banco vince sempre, o meglio le banche vincono sempre e l'Italia perde tutto. Molti si ostinano a parlare di crisi dicendo che le misure estreme adottate dall'Europa o dal Fondo monetario per quanto riguarda i paesi soggetti a memorandum sono misure che servono per tamponare la crisi, per salvaguardare la stabilità dell'eurozona, per difendere l'euro. Avevano ragione a mio avviso a Madrid quando sono scesi in piazza. Non è una crisi, è se il sistema. Non è una crisi è il sistema ed è un sistema che è basato sulla grande finanza internazionale e nello specifico è basato su un sistema falsato che ha messo al centro l'euro, una moneta che ci è stata imposta e che ha tolto tutte le nostre potenzialità se ci pensiamo bene Tutte le misure che si sono riversate sulle nostre spalle dall'entrata in vigore all'euro sono di segno opposto alle promesse che ci hanno fatto per portarci all'interno dell'euro. Al di là del prelievo forzoso notturno che hanno fatto sui nostri conti, ma tutte le promesse della panacea, dell'entrata nell'euro si sono frantumate, sono andate in polvere. E allora rispetto a questa guerra e rispetto alle vittime è possibile rovesciare le sorti? anche qui non sono risposte vorrei darvi degli spunti su cui riflettere ciascuno di voi prende una bilancia e metta sui piatti della bilancia costi e benefici faccia le proprie valutazioni o perlomeno cerchi di informarsi un po' di più per capire quanto può buttare sul piatto della bilancia una delle cose che ci dicono è siamo in Europa, siamo nell'euro non possiamo uscire dobbiamo restare all'interno Ebbene, il Trattato di Lisbona, all'articolo 50, poi passato nel Trattato consolidato sul funzionamento dell'Unione Europea, con numerazione diversa, prevede la cosiddetta clausola di recesso, con un periodo d'accompagnamento di due anni dei negoziati che dovrebbero essere fatti, ovviamente, con l'Unione Monetaria per poter uscire. Sarebbe indolore? Certo che no ha fatto di tutto per tenersi dentro la Grecia, stanno facendo di tutto per tenersi dentro Cipro che è già fallita, per salvare due banche cipriote, serve il 140% del PIL nazionale da investire, eh, però lo fanno perché non sia mai Cedraghi che ha il terrore dell'effetto domino. Però, però la possibilità c'è, si abbia il coraggio di metterla su quel piatto della bilancia. Si abbia il coraggio di pensare al fatto che possiamo sottrarci agli interessi predominanti e cercarci altri partner commerciali, i cosiddetti BRIC, Brasile, Russia, India, Cina, ma anche altri partner nel Medio Oriente, perché non possiamo prenderli in considerazione? Pensate forse che non sarebbero disponibili a commerciare e anche, diciamo, con un occhio di favore verso qualcuno che si sottrae rispetto agli interessi, ad esempio, degli Stati Uniti, chiamiamoli con il proprio nome, o degli interessi prevalenti all'interno dell'Europa? Sì, però è proibito pensarlo, è talmente proibito pensarlo che pensate, l'Unione Europea assolda un esercito di trolls, cioè di persone che staranno in rete a dar la caccia ai siti cosiddetti euroscettici per oscurarli, perché caspita il prossimo anno si vota per l'Europarlamento, mica possiamo permettere che ci sia un'ondata di euroscetticismo in giro. È così proibito pensarlo che il primo ministro uscente, Mario Monti, nel suo libro La democrazia in Europa, arriva a dire che chi mette in discussione l'Europa è un nazionalista e fa il tratto di coincidenza con il nazionalsocialismo alla tedesca. Parlando di persone che sono nostalgiche, parlando di persone che mettono in discussione i diritti umani, perché parlare di stati o guardare il proprio paese si mettono in discussione i diritti umani, Utilizza delle tecniche di comunicazione molto sofisticate all'interno del libro per portare lì il lettore, andrebbe letto, se non altro, per vedere come ci manipolano. E, e, poi, e poi, chi è per il proprio paese, chi guarda i propri cittadini, è antidemocratico. Perché democrazia coincide con Europa nella mente del primo ministro. Alla faccia, dopo tutto quello che abbiamo detto su Banca Centrale Europea, Commissione Europea e quant'altro. Un altro dei punti ripudio del debito nella sua attuale composizione. Lo vogliamo mettere in discussione questo debito? Vogliamo vedere se anche noi dal punto di vista del diritto internazionale riusciamo a giocarci qualche cosina e tentiamo di... di, di, di, di, di. Magari citando quello che ha fatto Kirchner, citando la sentenza della Grecia, della Società delle Nazioni e della Corte Internazionale, citando un diritto che ancora riporta questa sentenza. E poi... Ma perché... Se il denaro lo utilizziamo noi come mezzo per l'acquisto, per la vendita, cioè siamo noi ad attribuirgli un valore, lo riconosciamo come mezzo per i pagamenti, o per poter ricevere quando vendiamo, perché dobbiamo prendercelo in prestito pagando addirittura degli interessi, la moneta è dei cittadini, deve essere del popolo, e allora riprendiamoci la nostra sovranità monetaria, Pensate, e butto lì uno degli ingredienti, ragionateci su, se noi avessimo una moneta che è dei cittadini, che è del popolo, con una banca centrale nazionale e quindi con uno Stato che stampa la moneta che serve una moneta che è collegata all'economia reale e non alla finanza speculativa ovviamente una moneta che può servirmi magari per lavorare per tendere verso la piena occupazione per fornire dei servizi per le scuole per garantire il servizio sanitario così non salta più fuori qualcuno che dice potrebbe non essere più garantito come in Grecia eh, oddio ma noi se ci stampiamo una moneta ma chi sa l'inflazione? Non si chiama tecnicamente inflazione, ma con l'entrata in vigore dell'euro. Tutti dicono, ma ci sarà inflazione, ci sarà svalutazione se noi abbiamo la nostra moneta. Chiamatela come volete, ma con l'entrata in vigore dell'euro noi ci siamo trovati di fronte ad una moneta che improvvisamente nel giro di pochi giorni Ah, ha fatto diminuire la nostra capacità di acquisto di salari, stipendi e pensioni di quasi il 50% oppure se la volete leggere nell'altro senso ha fatto aumentare i prezzi del 50% cioè li ha fatti raddoppiare, scusate di fatto è questo cioè il termine tecnico che gli diamo ci mettiamo d'accordo, io non, non contesto nulla ma l'effetto finale che abbiamo pagato è questo ah ma se c'è inflazione ma perché negli anni 80 cosa c'era? In Italia. E la situazione era disperata come adesso? Oddio, svalutiamo! Ma lo sapete che quando una moneta è svalutata aumentano le esportazioni? Le esportazioni. Certo, vuol dire che l'Italia dovrà recuperare tutto ciò che ha falcidiato questa Europa, le proprie eccellenze produttive ora come ora gli agricoltori non possono neanche più utilizzare le sementi tradizionali le proprie, non possono nemmeno più coltivare ciò che tradizionalmente apparteneva al territorio perché? È perché l'Europa lo proibisce non possono più utilizzare determinati tipi di imbarcazioni per il pescato perché? È perché l'Europa non vuole gli allevatori, il latte e eh no, ci sono le quote l'industria e eh no, ci sono rapporti privilegiati quindi o accetti tipo legge Bolkenstein per quanto riguarda il lavoro o comunque determinati prodotti, se no, niente L'artigianato, porte aperte alla Renault, arriva tutto dalla Cina e l'eccellenza del nostro artigianato si è completamente perduta. Ci hanno messo in ginocchio con questo discorso dell'Europa. Abbiamo perso la nostra perosità, le nostre eccellenze, ma le ricerche, le possibilità produttive, tutto si è annientato. E però quando ci sono dei problemi o delle concessioni, ad esempio, sulle produzioni agricole di qualità, va benissimo che ci sia un olio che è olio lampante trattato con la clorofilla perché lo dice l'Europa, va benissimo che ci sia del cioccolato con il burro di palma, pertanto chi se ne frega non è un problema, va benissimo se, come dire, agevoliamo anche la pulizia del denaro sporco che arriva da attività illecite perché comunque garantisce la grande finanza europea, questo è quello che ha fatto l'Europa. E quindi riappropriamoci della nostra sovranità monetaria e anche della nostra sovranità nazionale. Perché non si capisce perché l'Italia debba andare a fare delle guerre, a pagare per queste guerre facendosi del male, facendoci del male. Fra l'altro uno Stato che stampa la propria moneta ha tantissimo da fare, se semplicemente vuole bonificare il territorio, intervenire sul ciclo dei rifiuti e creare nuove opportunità di lavoro con le risorse che ci sono c'è una volontà uno sguardo al futuro al lavoro da casa alla rete alle possibilità che ci sono alla possibilità di produrre lavoro pulito di garantire piena occupazione si può rispetto all'unione dei popoli io l'ho premesso all'inizio io non sono contrario, anzi sono nata europeista volevo questa europa dei popoli ma non è questa non è questa Europa, è tutt'altro. Qualcuno dice, vabbè rinegoziamo questa Europa, tentiamo di salvarla dall'interno. Ha le radici contaminate, è un'Europa che nasce per accaparrarsi da parte degli Stati Uniti il mercato europeo, con lo c'è, poi c'è, ed è stato tutto basato sulla comunità economica europea, financo, comunità, finanziaria, perché è finanza speculativa ora prevalentemente. Ci siamo scollegati da un'economia reale, il grande viene fatto da un'economia finanziaria speculativa e poi ci sono due punti due punti che riguardano però ciascuno di noi e poi tutti noi insieme in un qualche modo un cambiamento di paradigma ci hanno educati o diseducati ad essere popolo bue a delegare a scaricare la responsabilità ogni cinque anni, o più o meno, insomma, dipende dagli appuntamenti, ci chiamano a fare una croce sui fogli. Poi ci ripensiamo dopo cinque anni, magari ci tappiamo tutti i nasi, ci duriamo tutti il naso, gli occhi, le orecchie, insomma, tutto il possibile immaginabile per andare a mettere una croce sul cosiddetto meno peggio, poi eh, ci penserà lui. No. Mm, non ci sarà nessuno che ci salva se non cominciamo noi stessi. Noi stessi ad informarci, e a partecipare, a decidere se dei momenti assembleari come questi vedessero una partecipazione informata dei vari cittadini e la possibilità di decidere in maniera sovrana per ciascuno di noi, per il proprio territorio per la propria realtà è già una piccola rivoluzione questa se non altro cominciamo a tagliare i famosi cordoni umbilicali di tutti i partiti e poi gli steccati, gli steccati mentali all'interno dei quali ci hanno tenuti. Per cui qualunque cosa tu faccia devi essere o di destra o di centro o di sinistra. Se non lo sei comunque ti ci mettono l'etichetta perché devi essere di una parte geografica piuttosto che dell'altra. E allora c'è un esperimento degli anni 50 che spiega benissimo quello che hanno fatto con noi. Anni 50 c'è una gabbietta metallica con una grata sotto collegata alla corrente elettrica mettono dentro un topolino quando passa la corrente elettrica il topolino cerca di scappare ma se nella stessa gabbietta ci mettiamo due topi tre topi quattro topi tutte le volte che passa la scarica elettrica i topi non cercano di salvarsi di uscire si attaccano l'un l'altro per uccidersi così hanno fatto con noi divisi a litigare gli uni contro gli altri a farci guerra e con il risultato divide e timpera, il sistema ci rulla e ci fa cadere addosso tutto ciò che vuole utilizzo l'esempio della Grecia perché siamo in periodo elettorale e non voglio fare propaganda per nessuno pro o contro in Grecia, alle prime tornate elettorali nella primavera scorsa per le politiche la sola cosiddetta formazione comunista si è presentata con sette diverse liste antagoniste con sette candidati premier diversi all'interno della stessa area divide e timpera. e è così, e noi continuiamo a litigare continuiamo a, a, ad odiarci abbiamo magari dieci punti, siamo d'accordo su nove siamo capaci di focalizzarci sulla cosa che ci divide e stiamo a litigare non ci mettiamo mai d'accordo E così il sistema passa praticamente con tutto e poi e vado a concludere un altro degli steccati all'interno dei quali ci tengono è quello dell'essere consumatori. Noi non valiamo perché siamo delle persone, con dei progetti, con delle potenzialità, con delle esperienze, delle competenze, per le relazioni umane, per le nostre passioni, per la capacità di, di fare. No, noi valiamo solo in quanto siamo cittadini da spremere. Il PIL deve aumentare. E allora c'è un analista statunitense, Agnielski, giusto per semplificarvi il paradigma all'interno del quale ci tengono prigionieri, che traccia l'identikit ipotetico del eroe del PIL o del vigliacco del PIL. L'eroe del PIL è un malato terminale di tumore, con una causa di divorzio in corso, che fa un frontale in auto mentre va al lavoro. Chi più di lui fa girare l'economia? Questo lo alza il PIL. Avvocati, carrozzerie, industrie farmaceutiche, chemioterapia. Caspita, questo è un errore del PIL. Vigliacco il il fa volontariato, va a lavorare in bicicletta, si produce dietro casa, nell'orto, la verdura di cui ha bisogno. Questo è un vigliacco, mica lo fa alzare il PIL. Eh, però vi rendete conto che dentro questi schemi c'è un ottenuto. E allora, per concludere sul serio, vi lascio con parole che non sono mie, ma che sono di Robert Kennedy, in una conferenza tenuta alla Cassius University poco prima di essere assassinato. Il PIL, il PIL che fra l'altro è uno dei parametri famosi che viene utilizzato il rapporto debito-PIL per l'Unione Europea. Il PIL non tiene conto della salute delle nostre famiglie, della qualità della loro educazione, o della gioia dei loro momenti di svago. Non comprende la bellezza della nostra poesia o la solidità dei valori familiari, l'intelligenza del nostro dibattere o l'onestà dei nostri pubblici dipendenti. Non tiene conto né della giustizia nei nostri tribunali, né dell'equità nei rapporti fra di noi. Il PIL non misura né la nostra arguzia, né il nostro coraggio, né la nostra saggezza, né la nostra conoscenza, né la nostra compassione, né la devozione al nostro paese. Misura tutto in breve, eccetto ciò, che rende la vita veramente degna di essere vissuta.